a tutti gli effetti La sfida infatti non vale Se per esempio Io trovassi Una, una meta Che appunto permette ai, pedro, ai predoni di cadere Mi spiace molto man Non te lo meritavi Ma <ride> è, Mi hai fatto cadere Il fucile a poppa Davanti agli occhi Non avrei potuto fare altrimenti Siamo attenti perché Sopra dovrei avere un nemico Quindi direi di stare attentini Mi sono potuto sparare subito La pozza. Per non perdere tempo Credo di aver fatto bene Pozze piccole, vabbè, ovviamente E te pareva che questa cosa non era stupida Ok, vabbè, comunque Il pericolo di trovare i predoni, ragazzi, io non so quanto sia alto Perché non ho idea di Se i predoni, diciamo, spawnano In zone precise oppure lo spawn è un po' casuale Io questo, raga, non ho idea Lo dovremo un po' scoprire assieme Tra l'altro questo è il primissimo tentativo che faccio Spero di non trovarli E niente, quindi vediamo, raga Allora, qui dentro c'è qualcuno, l'ho visto subitissimo Va bene, ok, va benissimo non so cosa stia succedendo in questa partita Questo tipo è inquietantissimo Mi confonde Te ne vai, gentilmente Ah, ma faccio così e lo elimino? Ok, va bene, grazie per la kill Solo che l'ho eliminato Ma credo che sia ancora in vita, sinceramente Infatti sta facendo ancora casino sotto uh, Dovrebbe starci un altro tipo in quella casa Sì, lo vedo, mi sta vedendo, mi sta vedendo, mi sta guardando Aspettami tutti No, sta sotto, ok Esci dalla porta, lo trivello Dai, esci dalla porta T Aspetto, ragazzi Io non ho... Io sento la canzone dei predoni non so se la sentite, io non li voglio trovare, semplicemente prendo e me ne vado. Se non li vedo non esistono, se non li vedo non esistono, ma c'era la canzone, me ne vado. Se non li vedo non esistono, spero di stare andando nella direzione corretta. Se non li vedo non esistono, ok? Va bene, peccato, mi sarei voluto prendere la kill di quel nemico che era uscito sulla sinistra, ma immagino fosse proprio... Diciamo nella direzione sbagliata, ecco, diciamo così. Che cosa è inquietante, raga. Subito, ho tr praticamente trovato i predoni, però ho sentito solo la canzoncina. Quindi mi do il diritto di continuare il game. Ma cavolo, che sfortuna, eh. Ne avessi visto uno, sarebbe già finito il video. Cavolo, ok, ok, ci sta. Mi piace, mi piace questo rischio. Ok, sono full e sento della gente sparare. Io ora sento tanta gente sparare. Non vorrei fossero predoni. Potrebbe darsi, ma potrebbe anche darsi di no. Che di... No, quelli... Credo siano predoni Sì, sì, ragazzi, credo siano predoni Io, nel dubbio, vado nella direzione opposta Li ho visti dalla minimappa Erano 4-5 persone È impossibile che fossero tutti player normali Quindi non fa nulla, ragazzi, vediamo Più che altro, spero che questo tipo non mi veda Perché se mi vede sono morto, sto in acqua Questo, capito, come mi elimina? Bello, easy È permesso? Mi chiamo Mario no, Non è vero, non mi chiami. chiamo Mario Ma lui che ne sa, in fondo Permesso, promesso, dove sei? Dove sei andato? In quella direzione, è bella per te, fra. Bella per te. Ho, ho sbagliato qualche hit. Eh, qualche hit essenziale, ma, ma ci sta. Ci sta. Nessun problema. Trallalero, Trallalala. Fari, pari voula. Dove è andato? fra, fra? fra? Dove è andato? Sotto al ponte? Madonna, Fra, mi avevi imbrogliato tantissimo. GG. Bella mossa infame questa, cavolo non, non avevo proprio capito che era andato lì GG. Uno degli escape più confusionari che abbia mai fatto Cioè vabbè, non esageriamo però Cioè, Ma ha preso proprio dei. De in giro sto tipo Oh comunque non è possibile ragazzi che in una sfida del genere ho trovato subito un botto di predoni Fortunatamente diciamo senza averli visti in maniera diretta La sfida non può essere considerata persa Solo che io ora sto riandando nella zona di prima dove i predoni ci stavano Ragazzi li sento, stanno a sinistra Mannaggia la miseria ma non posso perdere le sfide così Li sento sono a sinistra Non posso andare a selti, Li sento benissimo li sento benissimo. Eh ragazzi ma la safe sta lì Cioè la safe sta nella direzione dei pretoni Che faccio mi devo fare un mega giro Proviamo così dai guardate guardate Questa è anche la cometa la loro cometa Cavolo ma che è questa sfida Proprio cringe Non lo so io e i pretoni li incontro una volta ogni 10 game Ma stavolta non ho capito ne ho trovati già due A cometa pure cioè che sfortuna siamo ancora in 20, non siamo pochi Attenzione Era un bot? Non poteva essere un nemico normale, doveva per forza essere un bot, un tipo del genere Questo evito per ora, non fa niente per il fucile a pompa E sì, raga, devo avvicinarmi necessariamente in safe E io che volevo sciosciarmi il naso, bella per il mio naso non sciosciato Perché? Perché leggo joinato con sta gente? Cioè, sono veramente così scarso Ma seri? Ma perché? Dai! Cioè io non mi lamento, eh, così faccio win easy, eh, per sia chiaro Però, cioè, non lo so Sembra che il gioco mi piglia in gira a un certo punto Che arma viva, Will Vabbè, no, no, diciamo che non ci interessa più Mi devo ciasciare il naso velocemente La cosa veloce, una no, cosa veloce Ok, ho messo una jump Calmi tutti! Vieni qui, fra! Che dite, lo sparo di già? Io lo, lo, lo riuscirei a colpire, però Gli darei giusto un paio di colpi Non, non credo sia il caso Potrei raggiungerlo con la sua stessa... Mh. Jump, non lo so, io ce n'ho una, no. Ok, allora avviciniamoci in quella zona, raga, avviciniamoci. Dovrebbe stare sulla barca? Cioè, sulla, sulla nave, che barca più che... Più una nave che una barca Proviamoci ad avvicinare lì La safe eh, in realtà sta su Misty Meadows Più che altro accetterei volentieri in Oscar Qualcosa di più serio a livello di armi Perché sì, sto messo benino Ma non è da endgame un set del genere eh, Sì, vabbè, ciao Quel tizio è scomparso, va bene Credo effettivamente che sia andato in un'altra zona Mi ha un po' preso in giro Però, vabbè, non fa nulla Quindi vediamoci un attimo il legno qua Facciamoci full a posto. E dirigiamoci verso la safe Facciamo così Tavolino Pozza grande, cavolo, mi potevi dare un'altra splash <coughs> Avrebbe fatto molto comodo in questo caso La safe si sta avvicinando, eh. questa zona non è stata lootata da nessuno Quindi stiamo attenti, mamma mia, stava in reboot, man, pensavo fosse, fosse un predone Sono nel panico perché ha fatto la stessa animazione dei predoni Cioè, avete capito in che senso Sì, cavolo, raga, ma quante pozze mi ha dato, dai Dai, cavolo Mamma mia, quante ne sto lasciando, veramente Secondo me è una stupidata quella che sto a fare Ho lasciato tipo 4-5 pozze dietro Spero che non mi torneranno utili Lo spero con tutto me stesso Intanto i predoni, a questo punto della partita, ci possono ancora essere Perché io in endgame non è che li abbia visti spesso Ovviamente, ragazzi, se la sfida non la perdiamo in questo game Continuiamo, ne facciamo poi un altro, eh Ah, sono due nemici, ok Panico, pensavo che fossero predoni Perché hanno entrambi... Entr stavano entrambi fightando con armi di predoni Fucile da caccia da predoni, anche il lanciarazzi, ok Ok, io mi avvicino in maniera molto straordinaria Delta questo tipo E appena quello va nel panico Esatto in questo momento lo colpisco Peccato volevo farmi entrambe le kill Vabbè ma quello è morto Cioè l'ho distrutto Peccato per lui Che va di lanciarazzi? No oh, ma la voglia se va di lanciarazzi Bella per te fra GG mi spiace per te ma GG Quetante il tipo Il lanciarazzi poteva farmi molto male Ma fortunatamente non era molto sveglio il tipo Quindi mi ha fatto fare una kill molto easy Più che altro mancano 4 persone Potrei stare a 9 kill perché quella kill Ok che non me la meritavo sarebbe stata rubata Ma voglio dire ma potevo via senza problemi Aspetta, che è con la gente? Ah, un tizio corampino, ok. Non so, raga. Ogni volta che vedo qualcosa di strano dico so predoni, perché io non sono abituato a vederli. Quindi il mio cervello associa qualunque cosa ai predoni. Che la safe è da questo lato, quindi avrebbe senso mettersi in realtà è in high ground. Attenzione, c'è gente? Sì, infatti, sì, sì, c'è, c'è c'è sta qua. Che brutta mira, l'avrei potuto praticamente eliminare. Perché si è bloccato così? Non so se ti è convenuto, guarda, Fra, Vabbè contento te. Di... Ah, qua sta proprio a. Ehi, vabbè, sì, sì. Hanno fatto la ricostruzione qua Hanno restaurato tutta sta zona in pratica Bella per voi <ride> Sono là Sono là. Si stanno cecchinando Mi avvicino Sempre di soppiatto, Sempre stealth Come piace a noi Scegliamo un paio di botte di assestamento E arrivederci Mi ha visto Senti tutti Mi aveva visto Ma non è stato abbastanza veloce GG per lui Ok Pessima mossa Pessima mossa lì. C'ho un tracking che fa paura Mi piace qua c'è qua, famo sto fight, tanto non mi sfondi, tanto non mi sfondi Lo sapevo che non mi avresti mai sfondato le scale Che vuoi fare? Sei sceso, sei sceso, perché? Perché? Sono un po' confuso dal suo andamento Un po' confuso, un po' confuso Confuso come lui, muto fratelli Vai, partiamo col prossimo game direttamente Ragazzi, stavolta però Facciamolo, Lasciamolo meglio, stavolta il sto game, stavolta troviamo Ma che, che hanno le mie mani che non andavano? Stavano a fuoco c'era ancora la sciattiva. Ci sono 3, 4, 5, 6, 7, 7 persone. E ah. io c'ho una pistola e ci sta andando contro. Fra. Sono il pro player della vita, proprio. Prendiamoci un po' di legnino. Che il scevo sempre, torna utile. Cioè, poi. In realtà, sta cosa è il riassunto della mia vita. Allora, io prima, appena sceso, ho trovato non so quanti predoni. Ora che mi servono, secondo me, non ne trovo manco uno. Questo è il riassunto della mia vita, ragazzi. O meglio, della vita di tutti. Quando vogliamo qualcosa, non la troviamo mai. Poi, quando non ci serve, la troviamo sempre. Cioè, parliamoci chiaro, quante persone stanno nella mia situazione? Dai, tantissime. Tra l'altro, vi ricordo ragazzi, non so se già l'ho detto all'interno del video Però ve lo ricordo che fa sempre bene Che io ogni sera ormai da quasi 5 mesi Ragazzi, sono in live, sono in live sul sito Viola Quindi mi raccomando ragazzi Andate in descrizione nella sezione live streaming E iniziatevi a seguire perché... Perché ora muoio No scherzavo Perché praticamente ogni sera ragazzi noi siamo in live sul sito viola Per giocare assieme A Fortnite Ma anche a per Escape Anche a Code Warzone A tanti giochi Quindi mi raccomando Iniziate a seguire Che stasera saremo in live Ok bello fresco come la piuma Nammo uh, Ok allora Cosa? Cosa? Eh vabbè Eh vabbè fratelli <ride> Doveva andare così